buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo una lente di ingrandimento di elevata qualità è una lente di un buon diametro, è bella grande ed è di vetro in questo modo vediamo il funzionamento di una lente, il principio di funzionamento e vediamo l'importanza di avere un vetro di qualità vedete anche il, lo spessore, è una lente di fabbricazione russa e avrà circa 20 anni, un, diciamo potrebbe essere un pezzo da collezione. Grazie per la visione e vi aspettiamo al nostro prossimo video. Buona giornata!